ciao a tutti ragazzi e bentornati in, uh, qua sul mio canale è tantissimo tempo che non esco un video perché nel frattempo ho iniziato a lavorare ho cambiato attrezzature e tutto quindi Dovevo abituarmi con il programma editing nuovo, il nuovo computer e tutto Un po' di impegni di qua, un po' di là Non ho avuto tempo Comunque oggi ricominciamo E eh, ricominciamo con un video che, che è altissimo il volume è Fortnite, battaglia reale Vediamo dopo tempo che non ci sono sopra Vediamo cosa succede Proviamo in questo nuovo video a sopravvivere il più possibile Non ingaggiando eccessivi incontri per non rischiare Quindi andiamo subito a vedere Ci sono stati un sacco di aggiornamenti Cos'è sta cosa? cosa? No Ma Ok, okay. Ok, eccoci qui, allora, non so se mi, non mi ricordo bene i tasti, noi ci proviamo, vediamo cosa succede, punto e fine. Nuova modalità. Ok, si riparte proprio a livello 1 perché tutti i salvataggi sono andati persi, quindi dovrò riconquistare... Tutti gli items e Cioè riconquistare tutto proprio, cos'era sta cosa? Ok, ok, con E si raccoglie, con questo si corre, raccogliamo le munizioni, ok, ottimo, capisco. Il perché mi Ce ne qua C'è di conquistare dei Ok Ok con M si piazza Cos'è sta cosa? Hanno messo robe nuove. Ma che cavolo... Sono andato via. Fire! Shut up, clock in and load up! E noi proviamo ad andare in quella zona là. è uno contro, cioè uno contro uno siamo in 92 a quanto pare e quella là è un isolè cioè ci piace là non ci raggiunge nessuno ok l'ho visto qualcuno Dobbiamo essere rapidi, prendere e allontanarci subito. Wow. Essere questa. Ok, così si saltava. Mm. Molto rassicurante. Che okay, abbiamo la cosa di la tempesta. Che veramente noi comunque siamo dentro quindi. 完了。這是啥? Ok, allora, ehm, non me ne sono accorto, non ho fatto tempo a, a reagire, quindi riproviamo una modalità singola di nuovo. Non me ne ero mai accorto, cioè, ok, si sono lanciati tutti, quindi probabilmente loro andranno tutti lì sotto, noi aspettiamo di avanzare ancora un pochino. Sono ancora, gente si lancia. Noi saltiamo all'ultimo. Con ok, questo segnale saltiamo. Shut up, clock in, and load up. Cerchiamo di raggiungere prima possibile. Ah, C'è qualcuno quindi cerchiamo di raggiungere quel posto là. E questo che? Questo non c'era, raga. noi... Vediamo di non fare un fail assurdo Eh? Ma che cavolo? cavolo stato boh allora c'è ok entriamo in casa bussando bella la tv ok bello non so ancora cosa significhi però posso ipotizzare che sia una cosa molto buona ok così si faceva possiamo modificare la costruzione vediamo se era ok vediamo se ok mi ricordo esattamente com'era e quella? E questa cosina qua, vediamo se riesco a prenderla, presa, questo mi piace. lì c'è appena stato qualcuno ne sono certo perché ovviamente abbiamo visto mm. Fuori. E fuori? Allora, Eccolo lì. Allora, Così siamo molto allo scoperto. Molto allo scoperto. però è. Eh. visti ah. oh. no. no questa comunque se riuscite ah. questa è la visuale che aveva il player che ci ha fatto fuori ok Spero che questo video vi sia piaciuto, se vedete che ho cambiato intanto maglietta perché questa parte è stata registrata dopo, in quanto mentre editavo l'ultima parte è andata persa perché non sono capace ancora di usare bene il programma e ho cancellato e non sono più riuscito a recuperare il file. Quindi, comunque, spero che questa avventura vi sia piaciuta, lasciate dei commenti, beh, dei like innanzitutto, dei commenti con scritto hashtag e la vostra parte preferita, che voglio sapere quale parte preferita vi è piaciuta di più. E fatemi sapere se volete altri video così e altre cose che mi vengono in mente per adesso, no. Quindi, condividete, iscrivetevi, condividete gli amici iscrivetevi nuovamente che così Do